Abbiamo chiesto ai partecipanti di estrarre una scheda in cui è descritto il profilo di un personaggio. Sei il figlio dell'ambasciatore americano nel paese in cui abiti attualmente. Sei una madre singola e disoccupata. Sei un giovane disabile che si muove solamente con la sedia a rotelle. Sei una modella di origini africane. È un rifugiato di 24 anni proveniente dall'Afghanistan. E senza dir nulla, è il momento di medesimarsi nella persona descritta. Che lavoro facevano i tuoi genitori? Dove puoi socializzare? Che cosa ti preoccupa, ti fa paura o ti procura gioia? E adesso disponetevi tutti in riga. Vi leggerò delle domande. Se sentite che il vostro personaggio può rispondere di sì, fate un passo avanti, altrimenti restate dove siete. Puoi andare in vacanza almeno una volta all'anno. Non sei mai stato incriminato a causa della tua religione. Non temi per il futuro dei tuoi figli. Avete visto il divario che si è creato? È arrivato il momento di guardarsi intorno e confrontarsi. Senti, eh, genitori molto, molto religiosi, sì. contesto eh, arabo-musulmano, ehm, ti volevo dire, dove ti sei immaginata di In Italia? In Italia. Questo secondo te ha cambiato i fatti? Cioè se tutto si fosse stata nel tuo paese d'origine sì. sarebbe andata diversamente? Probabilmente sì. Perché? Perché qui magari c'è la possibilità di fare cose. Però. Ok, sì. quindi nel tuo paese sarebbe no, andata ancora peggio. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Ok, quindi... Una serie di paesi a cui hai fatto riferimento prima di andare in Italia sono paesi dove alcuni diritti non sono garantiti. Hai dieci anni di una fattoria isolata, fattori. okay. così mi 90 e vado Ok, anche te pochissimi passi avanti. Sì, dove, dove era questa fattoria? In Italia o in un altro paese? No, era in Italia. Eh. E... Pezzo di terra per la mia famiglia e comunque saranno poveri e non ci potevamo permettere tante cose. Non andavamo tipo, in città a cinema, a comprare vestini sempre, ci magari ci scambiavamo da padre alla figlia. Ok. Quindi contesto. Anche su questo personaggio possono essere varie letture, possono esserci, no? Sì. Sì. Sì. E... Empatia è una delle parole chiave per fare un passo in avanti, la capacità di mettersi nei panni dell'altro aiuta a sviluppare consapevolezza del mondo in cui viviamo. Cambiare prospettiva, anche se per poco, aiuta a riflettere sulla nostra società e sull'importanza dei diritti umani, come hanno dimostrato questi studenti che hanno sperimentato in prima persona quanto possa essere importante poter fare un passo avanti.